Salve a tutti ragazzi, sono S2004, oggi siamo in un nuovo video, sta diventando notte, e allora siamo nella RL, RL Craft, non RLC Craft perché mi sbaglio sempre a dirlo, e siamo nella RL Craft, in un nuovo video, e cosa è successo? E soprattutto perché sono in F1 e per questo sto andando a fuoco allora come vedete ho una spada fortissima un, un arco di diamante e tutta l'armatura in diamante poi vabbè questa roba che vi voglio farvi rivedere, e cosa è successo allora ho registrato un video e, e l'ho perso e quindi in quel video andavamo a esplorare quel dungeon laggiù siccome l'abbiamo già fatto, io direi andiamo in un altro dungeon. Allora, tra poco diventa notte. Uh, curiamoci con la ninfa e lo farvi vedere che con questo io lo prendo e prendo un cuore in più. Ah, uh, questo l'avevamo già esplorato un'altra volta e troviamo arrivati al livello 1 adesso. Noi saliamo... Allora, ok, ce l'ho fatta anche questo livello. E allora, sto vedendo tutto male, quindi scendiamo non da ma da qui. Qui vediamo, c'è qualche cosa di interessante. Pietra, la pietra mi serve. Poi torce. Nel frattempo magari posiamo un po' di roba che non si sa mai. Tanto questa roba qua non ci serve adesso. E poi per... Non perdere l'esperienza nel caso di morte. Ah ecco, tra l'altro nell'altro video ho fatto vedere che per qualche motivo c'era la Keep Inventory. Ma io adesso l'ho tolta. Ancora qualcosa? Devo uscire? E io ci muoio, ci muoio. Perfetto! Tra l'altro, eh, non ho ancora detto questo, e, um, è uscito il nuovo gioco di FNAF, che è FNAF Air, l'avete già di sicuro ho sentito perché lo stanno guardando tutti su YouTube, io l'ho ricevuto in anteprima, N non mi sono ancora spoilerato tanto diciamo, e tanto ci sarà ancora lo scheletro qui. Potrei portarlo sul canale, ma ho fatto un sondaggio e nessuno mi ha risposto. Potreste rispondermi per favore? Anche solo qua, dobbiamo andare al piano di sopra. Piccone. Allora ragazzi, abbiamo un altro coso Qui abbiamo Lord Container. E al piano di sopra, che è la nostra base operativa, ci facciamo un altro cuore. Ecco qua, allora ragazzi ho trovato questa roba qua che ci dovrebbe dare l'immunità dal poison, però non so dove metterla cioè c'è da qui, ma siamo più lenti però, tanto tutta sta roba non la voglio perdere, ci siamo curati un po' e forse ci ha dato un cuore in più, Allora uh, ragazzi sono riuscito a chiudere delle cose, allora riusciamo a fare così. Che ci abbiamo fatto con questo Quasi Quella se ne è anche andato sta uscendo da lì c'è allora sto parlando pianissimo di noi Allora lì ci sono ancora gli spawner, qua che cavolo c'è, silver chestplate, sembra potente no, ma tattica di prima rompiamo qui, mettiamo la cosa qui e rompiamo, Siamo sto ragno. Allora Allora sono tornato e tanto scende la zombie piccola Allora prendiamoci quella Ho trovato uno zaino per terra questo healing cell Allora, per adesso, posiamolo qua. Prendiamoci questo vendaggio. Ah già, quel vendaggio funzionava in un modo strano. Che non mi ricordo però molto bene. Allora, me la mela ci serve. Possiamo tutta questa roba qua che c'era dentro. Scatola e devo andare a bere. ho preso un altro posto ora chiudiamo anche sto buco oh, cos'è sta roba iron great sword danni per colpo 11 allora teniamoci questi blocchi e devo andare a bere un altro cuore extra questi blocchi allora ho oh, un po' di roba qui una mela d'oro una spada di ferro un piccone di diamante cioè si sta prendendo roba buona io voglio vedere cosa fa, quanto danno, ok, questa spada qua fa un sacco di danno, se... la si sa usare, però io non la so usare, quindi gg, allora ho distrutto gli spawner, dell'apis un secchio Le librerie potremmo usarli poi in casi estremi come blocchi la costruzione spigli ma vediamo se da qualcosa in tutto innanzitutto oh ragazzi siamo arrivati alla fine e eh, l'amato Ancora trovato un combat shield? E eh, vabbè, adesso cadevo. Questa mi dà rigenerazione 3. Allora un'idea molto più proficua. Prendiamo tutta sta roba qui, lasciamo il lapislazzo che sei tanto. Ah, tanto dovrei avere sotto il backpack. E andiamo a prenderlo un attimo. Non so quanto sotto ma non mi sembrava tanto. Quindi non pensavo di essere già arrivata alla fine. È stata abbastanza corta, l'altra volta era durata molto di più dobbiamo allora, toglierci il deck deck. allora ragazzi siamo tornato e ho preso più roba possibile adesso posiamo qui qualcosa anzi pos posiamo tutto Teniamoci solo questa roba qui Allora da qualche parte dovrei avere del lapis Holding hot indistruttibilità 3. C'è altra roba. Non sto a leggere perché non so manco cos'è. Protezione 3. E ovvio che me lo metto perché è forte. Working non lo voglio perché è inset blast protection. Allora, vediamo come com quanto è forte la nostra nuova armatura abbastanza eh, però allora prendiamo tutto allora, si possono tenerci solo questi tutto questo dobbiamo goderlo vabbè comunque di, eh, credo che chiudo il video qua è stato già abbastanza lungo e eh, spero vi sia piaciuto e ciao